Uè il corri polizia La rula caffè da Gucci quando ci spento un palo Ho visto cose brutte e di mio li cago Due gg Gucci sul cappello nuovo Tu pucchi su buchi il tuo corpo e ricovero Eh no non sono più povero Ora è solo un ricordo Gira e rigira inizio il giro nuovo Ah è nick da